Luca Onestini e Ivana Mrazova, notte di passione. Lo scoop. Luca e Ivana stanno insieme? Probabile notte di passione in hotel. Luca e Ivana stanno facendo parlare davvero molto di sé. I due ex del grande fratello Vip sembrano essere diventati inseparabili. Da quando si è concluso il reality show condotto da Ilari Blasi, i due giovani non si sono mai divisi. L'ultimo numero del settimanale Chi lancia, inoltre, un gigantesco scoop sulla loro presunta storia d'amore segreta. A quanto pare, Onestini e Lamrazova si sono già lasciati trasportare dall'attrazione reciproca e soprattutto dalla passione. Il giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini parla infatti di una notte che l'ex tronista e la bella modella avrebbero trascorso insieme nello stesso hotel e soprattutto nella stessa stanza. Ma se tutto ciò fosse vero, perché nasconderlo?. Grande fratello VIP, Luca Ivana nella stessa stanza dhotel, il gossip di chi?. Come sempre, il settimanale Chi ci regala una grande chicca di gossip riguardo Luca Ivana. I due diretti interessati continuano a negare di stare insieme, nonostante i vari indizi dicano tutto il contrario. Non è infatti da dimenticare il video pubblicato da Gabriele Parpiglia in cui Onestini e Lamrazova lasciavano insieme l'albergo in cui avevano trascorso la notte insieme. Ora, la rivista ci svela qualche altro particolare sui due ex concorrenti del grande fratello Vip. Sulle pagine di chi leggiamo infatti che l'ex tronista e la modella potrebbero aver passato dolci momenti nella stessa stanza d'albergo. A questo punto, non ci resta che attendere di scoprire maggiori informazioni, sperando che loro stessi decidano di confermare e, o smentire tala news. Luca Onestini e Ivana Mrazova nascondono il fidanzamento? Ultimi gossip. Onestini non ha mai nascosto di trovare in Ivana una bellissima ragazza sia dentro che fuori. L'ex tronista sarebbe molto felice di fidanzarsi con la modella cieca, ma lei pare tentennare ancora un po'. In ogni caso, tutti sono convinti che i due stiano già insieme e abbiano solo bisogno di un po' di tempo per rivelarlo a tutti i loro fan.